Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su New Super Mario Bros U Deluxe Nella scorsa parte abbiamo finito um, la prima parte del mondo 4, cioè ghiaccio candito E in questa parte finiremo il mondo, sarà una parte più lunga delle altre però Ovviamente visto è... che le altre parti durano tipo un quarto d'ora l'una Sì, comunque questo, questa parte del mondo è molto... Molto lunga. Comunque, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Abbiamo già iniziato ormai, mi serve dirlo. Si, serve sempre. Aspetta, cosa c'è? questi. gumbospini Come sappiamo già, uh, di diventano gumba normali soltanto con l'effetto del fuoco però noi abbiamo i due yoshi quindi non possiamo farci nulla e eh, appunto lasciamo fare tutto alle piante e basta So okay, che distruggiamo le piante ecco tipo qui per forza atto uh -oh, spaghetti oh ne abbiamo schippato la parte del fuoco mm. oh no come faremo mai ad arrivare è ovvio, con Bene. le bolle. Con le... l'evagienza no, che non abbiamo io. Si fa così guarda. Yoshi. Ecco, vedi? Easy. Così l'avrei presa. Sì tu che hai voluto cercare cioè, la soluzione facile. Giusto, <totipo> sto volando. Uh, via. No, un attimo, è il mio Yoshi Te ecco. l'avevo mangiato Ah già che questo non può mangiare quelli Vai fammi un po' di pollo. bravo <ride> <ride> LOL No, pensavo di schiacciarmi LOL Beh, Hai pensato male, LOL che brucia un po' di ste cose e invece no, basta fare così e volare sullo Yoshi. Il punto serve... Quindi, neanche serve uccidere i così No, oh, è fatto apposta. Basta, uccidere... basta usare lo Yoshi. No, non lo volevo mangiare. Aspetta, l'ho mangiato, sì Guarda, aspetta, aspetta, aspetta. Sì, ora sputa a fuoco, l'abbiamo già visto. No, no, Volevo tipo prenderli tutti, però non funziona funzionato. Oh oh. Dammi... Oh! Se mangio... Eh vabbè. Ok, abbiamo preso tutte le monete, quindi possiamo correre. qui Ok, difficile. speed roundare. Uh, ok. Aspetta, aspetta, aspetta, vieni qua, vieni. Vieni, vieni, vieni. Tanto poi... Vieni, Yoshi. So io un modo. Vieni. Non possiamo mica portare lo Yoshi via uh -huh. Però almeno non possiamo Ops Ok vieni qua Vieni ti faccio prendere una vita gratis Non mi interessa Vieni Perché non mi fa correre? Vabbè Ora dobbiamo mangiare però vabbè Wow wow, wow incredible! Quindi, cos'è che si sì, ha eh, in questi casi? Non me una lo casa Todd? Sì, in questo gioco non me in lo ricordo. In questo gioco, però, ah, ti arriva a dire che cose. dà un fungo oppure una stella. Una ricompensa adeguata, sì. Ora, per esempio, ti ho dato una stella. Che noi vogliamo. Una ricompensa subito. adeguata a cosa? Cosa abbiamo fatto di speciale? Abbiamo semplicemente <ride> finito il livello in un tempo particolare. Eh sì, è, quello non... il punto, è quello lì il punto. quello lì il punto, appunto. E quello lì il punto, appunto. Che io direi. Eh, non togliere i funghi. Io voglio togliere il fungo, però. Non è giusto. Hm. Beh, uh, intanto aspetta che metto questo. Sì, per la cassa tod. <ride> si, sì, è difficile. Ok, perdiamo un sacco di vita là. Lo sai? Sì, certo. Ok, solita cosa, però tu vai a destra, non sopra. Perché sennò Io non prendi nulla. Destra e su, so e sopra. <ride> Molto utile. Sì probabilmente è più di te che vai sopra è. vedi? qui possiamo prendere il primo ancora che vadano sopra tipo in questo caso finché, finché li annulliamo non importa Perché alla fine poi vedi? <ride> alla fine poi è sempre di più il surplus ok attenzione mo che cosa, che cosa fai? mi sono subito buttato tanto è sceso. Escono sia un Todd che un Bowser ogni volta Ok, tre once Ups Io sto ancora aspettando che Marco arrivi a 69 vite Nice, nice Perché? Sì, ok um, Prendiamo la ghianda e nel frattempo guarda un po' Uff Cosa? <ride> ah. prendiamo, la ghianda, prendiamo la ghianda, prendiamo la ghianda con lo ciclietta in inglese Ok, questa è molto facile, basta fare così Prendi. Facilissimo Vai Marco, c'è il gote. Oh <ride> mio Oddio, Dio che schifo Perché? Vedi che c'era il coso per le monete stella No C'erano gli spazi Non ho visto Se non hai visto si dice Non so che dirti Non mi cazzo guardare lì <ride> Ora allora abbiamo uno spazio libero Vabbè, vabbè Ce l'avevamo già dall'inizio Beh, so già che scartare So che ce l'avevano già all'inizio so, so già che cosa scartare Eh quindi... mm, dai mm, Io però voglio la super corona mm. Perché non c'è Mariette Oppure Luigi Perché non ha senso perché... Mariette aspetta, e Luigi aspetta. Sono un'unione del nome Mario un e Todette Mentre tecnicamente si dovrebbe dire Picciario oppure Piccigi Lo so Quindi non ha senso Marco, ne abbiamo già parlato di sta cosa Madonna. Non Madonna. ne parlare, silenzio No taglia sta parte, punta Oh, aspetta, questa è una cosa Mi si dovrebbe prendere normalmente Così Sì, certo, i palletti di build saranno molto utili Sicuramente no, qualcosa si fanno Ma vieni Vedi? Molto... Uh, <ride> è so, utilissimo Lo so che è utile, solo che non ha senso Cioè, non, come, abbiamo, come avremmo yes. dovuto fare in single play Sicuramente volando Oppure con... Uh, era un blocco sicuramente che si prendeva con i blocchi e il boost Però che era, ora non ci sono più quelli gamepad, quindi... Non credo. Ok comunque in anche in quel, in quel caso sarebbe stata una cosa solo per single play per multiplayer perché Beh, i blocchi del no lo puoi sì, fare sì, anche sì. da solo col gamepad Non si sì, come non credo non ti ricordi No, non lo se giochi da un'altra vai gamepad. tu vai tu vai tu no no no no vai tu lì sopra se giochi nel gamepad lo puoi fare anche da solo sì. e comunque Probabilmente no! ci, ci, ci sono i blocchi per il boost, ma i blocchi proprio quelli nascosti uh, ok aspetta, cosa, aspetta Ah wow, grazie, un blocco con le elme Dobbiamo saltare su quel pallottolo Bill per... no Ecco qua come si fa il parkour Certo no! Presa! Scongeliai i B No, solo per un secondo funziona! Atomi boss! Veloce! Che cambio tanto alla fine! I punti sì. non servono a nulla, è proprio una cosa inutile. Mm -hmm. Giusto per fare le vite quando salti su molti nemici. Ma cioè quelli non le... hanno neanche senso Quelli del da bandiera non hanno Cioè ci sono le persone che fanno le challenge È possibile completare il gioco con meno punti possibile? Che la ca... Beh, no, non ha senso quello che hai appena detto Se ci pensi Sì Allora Quanti punti sono quando finisci il gioco con meno punti possibile? Quello è Lascia stare Oh mio dio Ok poi vado a vedere qualche video di qua No, non li voglio vedere perché non mi interessano i punti Peggio per fare Mario Bros A puoi finire il gioco con zero punti Quello forse Ma è impossibile comunque Ok, Non siamo so... parlando di questo ora Stavo dicendo forse l'uscita segreta mi sa che è la casa Blu Davvero? Non no. è sempre Finta, intendevo <ride> Ti ho scacciato. Oh, andiamo. <ride> Niente è andata. Yeah abbiamo perso la moneta stella. No, quella era soltanto per il coso. No, era anche la moneta stella. No, non sta. Ricordo, non c'è neanche spazio. Me lo ricordo io, 6 anni ehm. fa. Ok, lì c'è praticamente una cosa segreta, che se tu tocchi tre volte la, la sta l'unite compare la a. si certo ora scrivo Naz Oh no. Beh, ora... Avresti dovuto usare il Lo Nice so. bro. Nice Bro <ride> Nice Bro E questo è molto facile basta aspettare Oh oh ho scansato un proiettile lì, eh? o dovrei dire uno stalactite Ah ah ah, ah, ah. <ride> neanche hai fatto la battuta, io stavo già per fare le risate <ride> Stavi per morire Giù Vai giù, anche se è inutile eh. Allora, sempre giù ah, Comunque ora, spidi No, ci manca una moneta Appunto, dobbiamo andare veloci No. Oh grazie Marco. Abbiamo perso. Bene, suicidiamoci. <ride> Vabbè, no. ci rivediamo all'ultima moneta. Ok ragazzi, mentre stavamo per entrare nel livello è apparso il nabboniglio quindi adesso lo catturiamo velocemente. Ovviamente usando questa. E poi direi anche questa. No, no, È inutile. Ok, basta che corriamo, non ci inceppiamo. Arrivano i in combattimenti. Easy, let's go, let's go Yuhu. Yuhu. Yuhu. Easy <ride> Praticamente l'abbiamo preso. Ho pure lo... saltato mentre l'ho preso Io l'ho <ride> bloccato da sotto, poi ha dovuto saltare L'hai preso tu Perfetto, un'altra ghianda P Che sicuramente ci servirà più avanti E ora possiamo effettivamente Tornare al livello Ok, eccoci Siamo tornati alla parte Ora speriamo di non fallire eh. Alleluia Aspettami possiamo semplicemente saltare uno sopra l'altro Vabbè ah. L'abbiamo fatto nella fear mode Alleluia Ci sono voluti cioè, sei non tentativi Non si dice mode, sì, cioè lui, però vabbè Ci sono voluti sei, sei tentativi per sto livello Che per ora questa casa non ci interessa Andiamo avanti La casa bar barcollante di fantasmi Ok, questa era la, la primavera Oh, questa me la ricordo È abbastanza noiosa Scusate per il rumore di sottofondo mm. <ride> Voi qua, doveva? Voi Si entra? Non lo so. Proviamo... Mi sa che una di queste è falsa. Come <ride> <Non mi> hai <ride> fatto a entrare a mezz'aria? <ride> oh, okay. Prima o poi vediamo, troveremo mm. l'uscita. Ok, non, non prendere le monete, non le prendere. Sì. Ora. Oddio, che cos'è stato? Perché sono così veloce su questi blocchi? Bravo. E eh, non c'è veloce, ok. Ok, ora ci manca soltanto l'uscita perché la terza sta insieme all'uscita segreta. Molto probabilmente. Ah, siamo tornati qui, quindi. Ok, entra in quella porta direttamente. Questa è quella è la falsa e questa è l'ultima che rimaneva in questa stanza quindi bene mm. Ok questa ah, me la ricordo pure. Ok qua sopra c'è più No, nulla no. Credo che ho preso l'uscita mm. segreta uh, Oh si sì. ok questa me la ricordo è difficilissima. Bisogna essere veloci vai No, non ce l'abbiamo fatta Allontanati da, dai blocchi un eh. Ah, è vero Come, è vero? Uh, che te lo sei dimenticato Sì, è qui l'uscita segreta Quindi ora la prendiamo o no? Vieni La prendiamo o no l'uscita segreta? Vai La prendiamo o no l'uscita sì. segreta? Non ce la facciamo, è troppo un'altra Vai. Vediamo. vabbè niente. Prendiamo la ghianda P visto che è fair mm. Prendiamo la ghianda P visto che è fair. Sì Ok allora prendiamo la ghianda P e torniamo in questo livello Alla fine anche una ghianda normale basta No sì, basta che saltiamo Va sulla vabbè, testa. Vabbè, ci rende la, la cosa più facile. Che poi non è neanche stato così lungo questo livello. Cioè, questo video. Magari un, un poco più lungo degli altri. Tanto la GNP, quant quante volte la dovremmo usare? Siamo già a metà del gioco e non l'abbiamo mai usata. Ok, hai. Okay. Ora abbiamo entrambi la ghianda Non più perché Boh Ok Era meglio tenercela Per più avanti e vedi che ci siamo arrivati Non ci serviva nemmeno la ghianda alla fine Cioè siamo, siamo noi stupidi Vabbè Lasciamo perdere dai Abbiamo sprecato una ghianda Più di una ghianda Ok premi quello oh, no. Sì invece La risposta che accetta solamente Sì invece Insieme ora? Prendiamo tutti i soldi del mondo. Se intanto se vuoi entra io prendo un po'... Di tutti i soldi del mondo. Di tutti i soldi del mondo. Un po' di tutti i soldi del mondo. Yes. È così che io intendo un po'. 69, non no. 70. <ride> in contemporanea, in sintonia. No. Pensavo 400 avevo, avevo letto male Pensavo 86, 87 Invece Perché non mi... ci ha dato un premio Per aver fatto due zeri? 400 sul timer mm. Boh Non credo di alcuni gli zeri Comunque oh, well. ora c'è il livello segreto Che mi sa che no, Mi sa no. che porta tipo al mondo 7 questo Oppure al mondo 8 No, porta di nuovo al mondo 6 Vabbè no, al, al mondo 8 non porta nessuno, è vero Appunto Sì, credo. comunque dovrebbe no, portare No, sì, è vero Non porta niente al mondo 8 Perché è tipo un... Uh... Un, um, un colpo di scena Il mondo 8 uh -huh. nessuno sa che cosa si cede. ok questo uh -huh. me lo ricordo tipo dei trichechi Lo dei trichei tricherini volevo dire scusami a gioco scusatemi fanno caniti ok io qualche fiore di ghiaccio non lo prendo perché so la gamba pure questo ha una sfida andavano da farlo uh, speedrunnato Dio. Oh mio dio, Cosa? Stavo per morire, O meglio per perdere il paura. Che è un oltraggio, ovviamente. Sei congelato? La gravità non ha effetto, su di Almeno per un secondo. Vabbè, però in alcuni giochi è eterno. Congelamento: ehm. uh, Quello l'avremmo potuto prendere per la vita, però. No è importante. Quello che è per la vita. È sicuramente una vita. In quei blocchi là stanno sempre vita. Ah, nice! Ah, ah, ah. Ok vado io, perché si sì. io puo nice. Ok, vuoi andare tu in campo cioè, nipote di zio? Oppure Nizza, Nizza. che è una città. Ah. Oh mio ah. dio! Ma uh. si scrive nello stesso modo? Si scrive okay. Nice. In inglese almeno. Nice. Anzi no, mi sa che si scrive così proprio... Okay, nice. No, nice, ho detto. Ok. Uf, uf, uf. No! Vabbè, qui c'è cosa? Probabilmente? Sì. E è anche una bella scorciatoia, in realtà. Una bella scorciatoia in realtà No. Perché è così difficile da navigare se scatole? Non no, big brother. You're not my brother, you're your dirty okay. brother killer. No, no sense. sense. Ok, basta, la smetto. <ride> Bene, questo livello era, era più facile sei. di quello di prima. Per qualche motivo. Ci mancano 5 vite. Io sono sempre con 20 vite in più di Marco. Per qualche motivo. Qualsiasi cosa accada. Mm. In un modo o nell'altro, alla fine di un livello. Sempre è così, infatti ci porta al mondo 6. Sì, perché le rotaie sono del mondo 6, che è il paesaggio di Midier. Wow, c'è anche un carretto. Vabbè, non, non ci interessa il mondo 6, quindi torniamo indietro e finiamo il mondo 4, perlomeno. Bene, bene, bene. Ora, guarda, ti faccio vedere il contatore delle monete a stella. Che intendo? Vediamo. Ok, Ora hai bravo, visto? bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, Non l'avevo visto perché non guardo... Perché laggiù. sei cieco Non guardo Perché non mi interessa tanto Perché sono Masso. molto più interessato al gioco vero Invece che ai dettagli stupidi I <ride> dettagli stupidi al massimo sono quelli che fanno notare tu Però va va Dettagli Ehi, guarda, lì ce n'è uno piccolo e lì ce n'è uno più grande No questo vuol dire che Mario usando un fungo diventa più grande. No, non è vero, basta adesso. Mario, prendendo un fungo, diventa molto allucinogeno. Allucinogeno. Allucigio allucinato è Mario, allucinogeno è il fungo. Appunto. Però Mario se viene mangiato poi diventa lui. Cioè, quello che lo mangi.. Se, man se mangi Mario diventi allucinato. Ok, ma smettiamo questi discorsi qua in tutto. da da da qua li odio Aspetta, aspetta, aspetta Non andare avanti A parte che muori Io arrivo a caso Schia. e la, la prendo da schio Schia, da da uh, ok È stata una mossa uh, molto uh, rischiosa Ok Si possono congelare da qua? No Qui ci dovrebbe essere un blocco Però va bene Non fa niente Oh no Non abbiamo preso tutti i blocchi Dobbiamo ricominciare il livello Oh aspetta Shite. Non è Mario Paper Paper Mario È Paper Mafia Gli origami Kang well, oh, oh, oh, Che cosa stanno? Comunque oh. è più facile capire la loro traiettoria Visto che hanno ah quelle piattaforme strane Yuhuu e okay, vado io vado io ah, è facile tanto. Tu hai 69 vite non Saltano, puoi essere Saltano bam bam Beh, bam bam Saltano bam bam bam Bam Saltano bam bam bam Ho paura Saltano dovrei farlo più velocemente Saltano Dovresti. e bam bam Bam bam Muore Todd Bam bam bam Bam Ma Vai veloce, veloce veloce veloce okay. ok credo di aver capito un po' Come funziona Devi fare damage boost Ecco come funziona mm. Uff Ok resta lì fermo fermo fermo non fare nulla Dai non fare fai... nulla ah. Oh no questi Questi qua sono imprevedibili Beh non può <ride> Ok fatto. vado io <ride> Io sono entrato proprio a pelo Ok vado io stavolta non andare tu Non andare io Vai tu che allora, sayonara. Vado tu. Non andare io. Pff, bravo, hai perso 69 vite. E adesso? Io vado senza il tempo. Vedi tu di prenderle 99 così vediamo Mario Nudo, davvero. Mario Nudo là, è proprio il sogno di ogni giocatore. No. Sì! Chi è che non vuole vedere Mario Nudo? Sì. <ride> nudo nel senso ovviamente che ha, non ha i baffi. No, no, quello è brutto, è peggio Vado, basta Morton Mi rompe sempre le scatole Ah, tu hai fallito, io ho vinto Ok, Cari allora andrai soltanto tu contro Iggy Sì Vuol dire Bowser Ah sì, è vero Vabbè, ciao Larry Ora ti uccidiamo, Larry Basta non faceva ridere la scorsa volta, non farà ridere adesso <ride> Quindi guarda è molto poco. Lo facile. possiamo far diventare un, una gag No Una gag Io... molto poco divertente. Vabbè eh, dobbiamo saltare qualche volta e basta. È sempre la stessa cosa con i Bowserotti. Ecco. No, sul serio, pensavo che dovremmo tipo scavare delle trincee Cioè ogni, ogni Bowserotto che pausa aumentano oh, i giri che fa questo. Cioè tipo Lemmy ne faceva due, mentre Morton ne faceva tre. E hey, YIT? Perfetto Vabbè non ne facciamo neanche conto E l'ammazziamo questo Comunque hai visto il ground pound Cancel Come sono bravo a farlo No Prima Fai il ground pound Lo cancelli e poi scuoti, Così guadagni un sacco di tempo aereo Come Come Kindedede Kindedede Mash Mash Perfetto Saltiamo sulla nave Come non ci fosse un domani E la mandiamo alla deriva No Sbonk Che poi li facciamo sempre schiantare Poverini Ok quindi abbiamo finito, eh, questo, finito mondo. questo mondo. Vabbè andiamo un po' ad esplorare il mondo 5. No non possiamo. Ci fa partire subito. Let's go. No. Quindi nella prossima parte di New Super Mario Bros. U Deluxe. Uh, inizieremo il mondo 5. La prima metà. Quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima parte.